Buongiorno, oggi parliamo della genetica dell'ospite eh, della SARS-CoV-2, che è il virus che provoca eh, la malattia COVID-19 eh, o COVID-19. Quindi eh, abbiamo una lezione che riguarda eh, sia la genetica dell'ospite, quindi delle persone, del, dell'uomo, sia la genetica del virus, di un virus che ci sta, eh, che sta in questo periodo mh, dandoci molti problemi eh, e, eh, e dall'altra parte affrontiamo anche eh, quello che sappiamo della malattia eh, Covid-19 eh, eh, da un punto di vista eh, di conoscenze eh, patogenetiche, ovvero di perché la malattia si, si sviluppa. Quindi eh, partiamo dal, eh, eh, dalla, da, da questo agente eziologico che è, il, che è il virus. Il virus è stato chiamato SARS-CoV-2 in quanto eh, esisteva precedentemente un'altra pandemia, eh, SARS, nel 2002. E, e, e, eh, e quindi, essendo questo un virus molto eh, simile, un coronavirus eh, simile all'altro, eh, è stato chiamato eh, SARS-CoV-2. Eh, la malattia invece si chiama Covid-19, quindi queste sono le due sigle che dovete, eh, che dovete tenere in mente e che sono le sigle eh, ufficiali della definizione del virus da una parte e della, eh, e della malattia dall'altra. Eh, io sono un docente di genetica medica, quindi mi occupo prevalentemente di genetica dell'ospite, quindi di genetica dell'uomo eh, e appunto sono professore ordinario eh, di genetica medica presso l'Università di Siena e, eh, e perché vi parlo di tutto questo? Vi parlo di tutto questo perché in, questo, uh, in questa malattia eh, è estremamente importante anche il terzo fattore eh, che è appunto, eh, appunto l'ospite e, eh, e come eh, vedrete eh, la, ehm, e, e probabilmente anche come, come sapete da, dai giornali, dalla televisione e anche da, dai conoscenti eh, la gravità della malattia è estremamente, eh, estremamente eh, ampia e si va da eh, una malattia molto grave eh, in cui le persone eh, sono a rischio di vita e hanno una polmonite grave e vengono ospedalizzate, e vengono intubate e sono a rischio di vita, a persone che sono quasi sintomatiche, che hanno avuto un semplice raffreddore o sintomi simili influenzali, o addirittura persone che sono completamente asintomatiche. Eh, per questo motivo eh, ve ne parlo eh, perché il, eh, si ritiene che eh, questa differenza, questa differenza di. Eh, gravità della malattia sia proprio dovuta al fatto che noi siamo geneticamente diversi l'uno dall'altro dall e, e quindi di fatto è eh, la differente genetica, eh, e quindi la differente, il differente patrimonio genetico di ciascuna persona che eh, è determinante per la diversa gravità di malattia. Alcuni numeri che, eh, che sapete, eh, vedete sulla vostra sinistra, che eh, nel 2002 c'era eh, stata un'altra SARS, che era una pandemia, ehm, ma con dei casi molto eh, ridotti rispetto a quella attuale, eh, e, ehm, per cui eh, c'erano circa 8.000 casi. 8.000 casi registrati e questi casi erano, erano diciamo, limitati al sud-est sud dell'Asia e circa 700 circa 700 persone erano morte Eh, invece, per quanto riguarda la, la pandemia del, del 2019, che è iniziata nel 2019, eh, eh, ad, os, ad oggi non sappiamo in realtà quali saranno i numeri finali, ma eh, di fatto eh, ormai sono più di 110.000 individui eh, e, eh, e eh, la malattia non è limitata ad una regione del mondo, ma è... Eh, eh, ma si, si espande ormai a più di 100.000 uh, ehm, eh, 100 paesi ehm, con eh, circa 4.000 morti eh, ho spostato questo quindi non sono sicura di essere ancora in registrazione Ci sono. Eh, quindi sulla vostra sulla vostra destra eh, avete eh, la la figura del, del virus, che come sapete si chiama coronavirus perché ha delle proteine che sforgono e, e formano come una corona. In particolare eh, è importante la proteina che si chiama proteina S, da spike, che proprio rappresenta eh, le, le, le estroflessioni della, della corona. Come fa un virus ad entrare nella cellula? Eh, vedete che si, ehm, eh, in una fase iniziale si avvicina alla cellula il virus che eh, eh, è presente nel, nell'aria e anche nelle particelle acquose dell'aria per cui una modalità di trasmissione molto importante è quella attraverso lo starnuto e inizialmente si attacca alla superficie delle cellule, quindi tutte le nostre cellule, in particolare dell'epitelio polmonare, quindi entra attraverso la cavità orale o nasale, e quindi tutte le mucose poi che sono dentro, inclusa la, la mucosa olfattiva, eh, rappresentano un punto di attacco per il virus e, e poi anche eh, andando più avanti le vie respiratorie e il polmone. E come si attacca? Inizialmente si attacca. Ehm, in maniera si appiccica alla cellula attraverso degli zuccheri di superficie poi eh, arriva al suo recettore che si chiama ac 2 e ehm, una volta attaccato al recettore la, il virus viene eh, tirato dentro dalla cellula vedete c'è una specie di invaginazione e eh, si innescano una serie di meccanismi per cui ehm, eh, per cui la, la cellula ingloba il virus eh, dove poi eh, il virus si svilupperà e ehm, si replicherà e, ehm, e fuoriusciranno a, um, un numero enorme di altre particelle virali. Da questa prima eh, diapositiva vedete che per esempio eh, una delle possibili strategie di eh, Uh, opposizione a questa, a questa malattia può essere l'uso di anticorpi anti-AC2 quindi ehm, per esempio abbiamo già un primo eh, bersaglio chiamiamolo così di, di una possibile strategia terapeutica eh, perché un primo comunque, elemento una prima proteina importante è eh, questa che si chiama AC2 In questa diapositiva eh, quindi vedete eh, la, la SARS, il virus SARS-CoV, quindi della SARS del 2002. Sulla sinistra e il SARS-CoV-2, il virus della malattia attuale, sulla vostra destra. Quindi la malattia si chiama Covid-19 perché è, è cominciata nell'inverno del 2019 e, ehm, e questa diapositiva vi dice anche ehm, un altro paio di informazioni importanti, ehm, che il recettore del, del virus è questa proteina AC2, che il virus è probabilmente stato trasmesso attraverso il pipistrello, non direttamente, ma attraverso un mammifero intermedio che, eh, di cui ancora non, non conosciamo la... la, la le caratteristiche e poi vi dice un'altra cosa che oltre alla proteina ace 2 esiste un'altra proteina molto importante che è una proteina transmembranaria e per questo si chiama TM quindi che attraversa la membrana ed è TM PRSS2 e, ehm, e come dice il titolo della diapositiva eh, che eh, questa proteina TMPRSS2 è, è importante perché mh, effettua un um, cambiamento sulla proteina S, la proteina spike del virus, ed è fondamentale per le, i passaggi successivi, quindi per l'entrata di fatto del virus. Quindi in sintesi um, questi sono i due protagonisti importanti dell'ospite, eh, quindi dell'uomo, eh, affinché il virus possa entrare nelle cellule. Ripeto, AC2, che è il recettore, e TnPRSS2, che è la proteina che ehm, eh, agisce sulla proteina S del virus per poter far sì che il virus entri dentro la cellula. Perché queste, queste, due, queste due proteine dell'ospite sono importanti? Sono estremamente importanti perché uno potrebbe anche pensare, ma allora se ehm, per esempio una persona non ha la proteina ACE2, il virus non entra nella cellula. E questo è vero. Eh, questo è vero, eh, per, potrebbe essere vero, eh, per, e abbiamo degli esempi eh, analoghi per altri tipi di infezione, eh, per esempio eh, l'infezione da HIV, eh, che eh, sapete eh, dagli anni 70 in poi ha provocato molte morti per la malattia che va sotto il nome di AIDS. Eh, effettivamente anche in quell'infezione... Eh, avevamo visto che c'era un protagonista, che c'era una proteina protagonista dell'ospite ehm, che, eh, che era di fatto il recettore del virus HIV, quindi come ac 2 è il recettore del, del virus SARS-CoV-2 e anche del virus SARS-CoV, ehm, una proteina che si chiama CCR5 era ed è il recettore del, dell'HIV. Effettivamente ehm, è noto dal tempo che ci sono delle persone che hanno il recettore difettivo CCR5 e, ehm, e queste, in queste persone anche se vengono a contatto con, con persone infette ehm, eh, da, da HIV non sviluppano la malattia, non sviluppano l'AIDS, quindi diciamo sono resistenti. Quindi è giusto dare molta rilevanza al recettore ACE2 perché se fosse lo stesso meccanismo del, del virus HIV di fatto noi potremmo trovare anche delle persone che, ehm, che avendo la, prote la proteina ACE2 ovvero il recettore difettivo non sono infettabili da, eh, dal coronavirus. E, e ovviamente eh, noi come appunto, Genetica Medica di Siena che eh, ci, eh, coordiniamo un eh, progetto nazionale eh, riguardo alla genetica dell'ospite e, al, e al coronavirus, ehm, abbiamo come tanti altri gruppi a livello internazionale subito indagato eh, il recettore ACE2 e purtroppo eh, non abbiamo trovato le stesse cose dell'HIV, cioè non, eh, non c'è perlomeno a livello, eh, con, una, eh, maniera con una certa diffusione, con una certa frequenza tra gli individui, non c'è un difetto della, della proteina AC2 eh, abbastanza comune nelle persone che potrebbe, un, eh, che potrebbe essere un fattore protettivo. Ci sono alcune persone che hanno... Eh, un difetto in questa, in questa, in questa eh, proteina, ma non, sono, eh, ma non sono frequenti, sono ver veramente delle persone molto rare. Quindi, non siamo nella stessa condizione del, del virus dell'HIV. Questo è il primo, è il primo messaggio eh, che, eh, che vi posso dare. Tuttavia, ACE2 eh, rimane un, ehm, un bersaglio terapeutico estremamente importante e tuttavia esistono comunque delle rare persone che hanno questo recettore difettivo e quindi ACE2 rimane un'azione um, un terapeutica su ACE2 anche attraverso eventuali strategie innovative quali quello di terapia genica, gene editing, rimane comunque un possibile bersaglio. Indubbiamente un altro bersaglio terapeutico è la proteina TMPRSS2 perché? perché laddove io abbia comunque un recettore AC2 perfettamente funzionante, il virus si attaccherà e comincerà ad entrare nella cellula, ma il processo di entrata non viene completato se non ho anche la proteina TMPRSS2 funzionante. Quindi anche questo, anche varianti, in questo gene possono teoricamente eh, rendere gli individui mh, eh, diciamo meno suscettibili all'infezione e questo quindi è indubbiamente un altro protagonista importante dell'ospite. L'ultima parte della diapositiva vi fa vedere che eh, una volta che, che una persona è stata infettata si sviluppano del, degli anticorpi che vengono, eh, che vengono detti anticorpi neutralizzanti e avrete sicuramente sentito anche eh, in questo periodo eh, eh, delle strategie di approccio al problema utilizzando il siero di convalescenti, cioè di persone che hanno preso la malattia e, e che quindi hanno, eh, hanno sviluppato questi anticorpi neutralizzanti e, e ci sono in effetti dei trial eh, clinici in corso su questo tipo di strategia ecco questa, questa diapositiva mi fa vedere bene il ciclo vitale del virus quindi virus SARS-CoV-2 ehm, vedete quindi il virus con la sua corona vedete eh, prima ancora di Grazie ad ACE2, c'è cioè un pre-attachment attraverso gli zuccheri e, ed esistono delle proteine che, mh, che trasferiscono gli zuccheri di superficie alle, alla membrana cellulare. Che molti di questi enzimi sono anche il, eh, gli enzimi che, che mh, eh, determinano il gruppo sanguigno AB0 e altri gruppi sanguigni de, eh, de, del nostro sangue. Eh, per cui ci sono, ci sono tutta una serie di studi che. Mh, Stanno facendo delle correlazioni tra i gruppi sanguigni e l'infezione da, da coronavirus. Ehm, a parte il pre-attachment, poi appunto abbiamo l'attacco la, vero e proprio, eh, con, ehm, quindi, a parte il pre abbiamo l'attacco vero e proprio eh, attraverso il, il recettore AC2. E, e vedete l'invaginazione della membrana cellulare, si, si, fonde, si fonde la membrana del, del virus con la membrana cellulare e ehm, le particelle virali si aprono e a quel punto liberano il genoma virale, che è un genoma pensato ad RNA, quindi non è un genoma come il nostro che ha una doppia elita di DNA, ma è un genoma ad RNA, a singolo filamento. Che cosa contiene questo, questo genoma, questo RNA? Contiene... Eh, alcune proteine eh, contiene quindi la, il codice per formare eh, delle proteine eh, che, che, che saranno quelle che servono per riassemblaggio di altre particelle virali indubbiamente ehm, la sequenza che serve per fare la proteina spike quindi la proteina S per eh, vedete in verde sulla sinistra altre proteine che servono per, per l'envelope quindi per per la, eh, per la parte esterna del virus eh, e, ehm, e altre eh, proteine che servono per la membrana e per il nucleo capside. Quindi tutte, eh, tutte le parti diciamo che servono per assemblare, per assemblare il virus, che quindi vedete le proteine vengono sintetizzate, il virus usa la, la, la, la, tutto il macchinario di, di sintesi della della cellula, perché appunto sono, eh, sono eh, come dire del, eh, delle, degli organismi che da soli no? non si saprebbero replicare senza, senza la presenza delle cellule, e, ehm, e quindi vedete che poi si riformano dentro le vescicole altre particelle binari che quindi vengono rilasciate. Questo è il ciclo vitale e nel frattempo ovviamente la cellula si distrugge in tutto, in tutto ciò. Qui vedete illustrato meglio in questa diapositiva il genoma virale e, e sulla, sulla sinistra è illustrato ancora meglio ehm, le, le varie eh, proteine, le, le, varie, le varie componenti diciamo, del virus, come è strutturato il virus con dentro, eh, con dentro eh, la, eh, il proprio genoma, cioè. RNA, RNA eh, del, del genoma virale. Queste sono eh, le basi della lunghezza del genoma virale, sono 29.000 basi e il genoma virale è infinitamente piccolo rispetto al genoma umano, eh, se, eh, dovete confrontare questo numero 29.000 con eh, il nostro genoma che invece è fatto a, a DNA ed è lungo invece 3 miliardi di paia di base e veniamo adesso alla malattia. Vediamo, veniamo a spiegare un po' meglio la malattia. Quindi, ci siamo fatti un'idea di quello che è il virus. Eh, ci siamo fatti un'idea anche del fatto che l'ospite, quindi l'uomo, è un protagonista nella malattia. Eh, abbiamo già individuato due proteine che sono sicuramente dei protagonisti, eh, ma il numero delle proteine eh, che formano un organismo umano è enorme. Pensate che nel nostro genoma ci sono 20 almeno 20.000 geni diversi, e quindi almeno altrettante proteine, se non di più, perché un gene può dare anche, ehm, può formare anche eh, più di una proteina, può formare forme diverse di, di proteine, e quindi. Ehm, abbiamo una, un, un, un organismo, l'uomo, che è un organismo estremamente complesso, quindi siamo di fronte ad un organismo piuttosto semplice che è il virus eh, rispetto ad un organismo enormemente complesso che è l'uomo. Il virus infetta l'uomo e eh, si ottiene una malattia che eh, in alcuni casi è estremamente grave, in altri casi è estremamente lieve, in altri casi è addirittura asintomatica, cioè vuol dire che la persona non si accorge neanche di essere stata infettata dal virus. E quindi cerchiamo di capire perché. Ehm, allora quali sono i meccanismi per cui SARS-CoV-2, cioè il virus, provoca la malattia? E un meccanismo indubbiamente importante di malattia è quello della risposta infiammatoria. Infatti, il virus che vedete sulla vostra sinistra, ehm, eh, provoca una prima risposta infiammatoria, una risposta infiammatoria cosiddetta primaria, eh, per cui nella cellula, nel momento in cui la, la cellula sente l'entrata del virus, si attivano tutta una serie di meccanismi di risposta che sono appunto eh, che passano attraverso la produzione di citochine o chemochine, cioè di altre proteine che con, Cominciano a essere prodotte, che a loro volta danno segnali eh, al resto del tessuto, ehm, richiamano cellule, per cui nel polmone cominciano a, a, ad esserci infiltrati cellulari, che poi sono quelli che ehm, possono poi portare anche al, all'aggravamento ehm, del problema respiratorio, cioè degli scambi, degli scambi respiratori. Eh, aumenta la permeabilità dei vasi eh, eh, si induce una linfopenia quindi una diminuzione dei linfociti che fanno parte della risposta eh, adattiva dell'immunità adattiva e eh, abbiamo tutta una serie di disfunzioni a livello di, eh, di alcuni eh, vie di segnale eh, con la eh, Conseguenza che la cellula va in apoptosi. L'apoptosi, che cos'è? È la morte cellulare, va in piroptosi che vuol dire che la cellula muore dopo esserci, eh, ess aver creato un processo infiammatorio importante. Eh, si innesca anche una uh, down regulation, cioè una uh, diminuzione della produzione di AC2 del recettore e, uh, e uh, si innesca appunto anche uh, una diciamo um, um, um, um, cambiamento del recettore che è chiamato uh, ACE2 shedding. questa è la risposta diciamo infia infiammatoria primaria um, esiste poi anche un altro meccanismo di malattia quindi diciamo la risposta infiammatoria che è in realtà è una risposta innescata per diciamo per um, difenderci dal virus può, eh, può in alcuni soggetti quelli che hanno appunto una malattia più grave può diventare essa stessa cioè la risposta dell'ospite diventa essa stessa eh, promotrice del danno cellulare eh, esiste poi una seconda risposta infiammatoria che eh, una risposta infiammatoria chiamiamola secondaria che eh, non, è data, non è innescata dal solo virus, ma è innescata addirittura guardate, è interessante come meccanismo dal virus con, attaccato agli anticorpi che, che anche questi erano stati prodotti per neutralizzare il virus, e quindi erano stati prodotti per difenderci dal virus. Ma il complesso virus anticorpo in realtà può essere, può essere, si attacca ad un recettore che, che che vede proprio questo, questo tipo di molecola, questo complesso e attiva tutta una serie di cose a cascata ehm, inclu inclusi dei fattori che qui sono citati come MCP1, l'interleuchina inter 8, una particolare eh, citochina ehm, e, ehm, e, e provoca questa risposta infiammatoria secondaria un danno al polmone, d'accordo? Quindi eh, con ehm, attivazione del sistema del complemento e, ehm, e danno cellulare e quindi proprio questa risposta eh, di, eh, infiammatoria contro il complesso innescato dal complesso eh, virus con l'anticorpo neutralizzante. Quindi si, si viene a creare un altro circolo vizioso, ancora più amplificato del primo, per cui tutto ciò che eh, la risposta dell'ospite che dovrebbe essere di tipo eh, protettivo eh, può diventare in alcuni individui ed ecco quindi di nuovo l'importanza della differenza tra persona e persona, la, la differenza dell'ospite appunto eh, può portare in alcuni individui a una malattia molto grave ed è questo, questa, questa eh, diapositiva illustra proprio meglio questo meccanismo, eh, questa risposta infiammatoria secondaria che può diventare dannosa che si chiama anche ehm, eh, eh, appunto ehm, enhancement, quindi aumento della, eh, della, della risposta infiammatoria mediata dal, dal recettore che eh, riconosce eh, il virus attaccato all'anticorpo neutralizzante e che è illustrato appunto di nuovo in questa diapositiva eh, a partire dalla vostra, dalla vostra sinistra. Eh, quindi vedete che in realtà ehm, il recettore dell'FCI riconosce l'anticorpo che a sua volta è attaccato al virus e comincia ad innescare una risposta. Che poi, alla fine, va in basso nella figura: va a finire con l'aumento di ulteriore produzione virali. Allo stesso tempo, sempre l'attacco del virus attaccato all'anticorpo neutralizzante, che è riconosciuto dal recettore. Del, del, del frammento FC dell'anticorpo, ehm, innesca eh, una, una risposta dei, dei macrofagi, che sono delle cellule eh, comunque che fanno parte dell'infiammazione dell dell'immunità innata, e, eh, e, e di nuovo eh, innesca una cascata di produzione di proteine ehm, infiammatorie che sono chiamate citochine o chemochine. Quindi nella parte alta della figura, essendo che questo è uno dei meccanismi di malattia, è illustrato una eh, delle possibili strategie terapeutiche ehm, eh, a cui si sta lavorando, che è appunto il, ehm, il blocco attraverso degli anticorpi eh, di, questo, eh, eh, di questo recettore FC, qui eh, chiamato FCR. Quindi questa potrebbe essere una via strategica terapeutica. Quindi eh, la malattia eh, che quindi eh, chiamiamo Covid-19, cioè Covid-19, è una malattia molto complessa, non è una semplice polmonite, eh, è una malattia che, eh, che comincia... Eh, come una polmonite, quindi diciamo, la, eh, qui è illustrata in questa diapositiva che cosa? L'alveolo polmonare, quindi il, il tessuto primario eh, di, ehm, eh, di malattia. Eh. Eh, dovete anche sapere che eh, questa stessa malattia esiste anche negli animali e che cioè, eh, animali diversi, specie diverse, hanno. Ehm, hanno hanno eh, degli organi principalmente colpiti diversi, per esempio il maiale: eh, nel maiale il coronavirus eh, non provoca una polmonite, ma provoca primariamente una gastroenterite. Nel pollo, invece, eh, che è naturalmente più distante da, dall'uomo, ehm, il coronavirus provoca una polmonite. Quindi, specie diverse hanno anche organi primari diversi colpiti. Ma il fatto che nel maiale, che è la specie diciamo, anche utilizzata ehm, per la sperimentazione animale più vicina all'uomo, ehm, che una gastroenterite, ci, ci dice qualcosa, ci dice che effettivamente anche nell'uomo, oltre la polmonite, esiste una gastroenterite ed, ed esiste una malattia diciamo, in molti organi, anzi diciamo che è un po' il contrario, cioè è difficile trovare un organo che non sia colpito da malattia nelle forme gravi. Tuttavia l'organo primario o quantomeno iniziale di malattia è indubbiamente il polmone e qui è illustrato appunto un alveolo polmonare che quindi è la parte finale dell'albero respiratorio dove avvengono gli scambi appunto gassosi tra l'aria e poi vedete disegnato nella parte bassa della... Della figura un vaso sanguigno quindi un capillare. E, eh, e quindi vedete che cosa tutto, tutto quello che succede nell'alveolo e quanti tipi di cellule e quanti tipi di proteine intervengono eh, nell'alveolo. Eh, quindi abbiamo ehm, inizialmente una progressione, una progressione proprio temporale, e quindi inizialmente la, la malattia non è, non è grave, c'è cioè, una protezione dell'immunità e poi però eh, comincia eh, nel tempo comincia un danno progressivo, un danno infiammatorio, vedete, un danno progressivo che può diventare anche grave perché si eh, vengono ehm, richiamate tutte queste cellule, eh, neotrofili, monociti, vedete eh, tutta una uh, uh, um, tempesta di citochine, fibroblasti, eh, e quindi eh, tutta una serie di proteine e eh, cellule che di fatto poi innescano il, ehm, eh, il danno dell'alveolo che comincia, più, com comincia a non eh, funzionare più, non essere più funzionale per quanto riguarda gli scambi respiratori. Ma, eh, come vi dicevo, il, il polmone non è l'unico organo, eh, l'unico organo eh, colpito dalla malattia, eh, accanto al polmone, vedete questa, questa diapositiva, vi illustra benissimo quali sono gli altri organi colpiti, eh, a partire dal cuore, che ha tantissimi recettori ACE2, eh, alla, ai vasi e in particolare ai microvasi, quindi alle, alle cellule endoteliali che sono quelle del vaso sanguigno eh, e... Ehm, e quindi eh, c'è anche un'altra eh, diciamo via di, di patogenesi di malattia che è quella della eh, disfunzione microvascolare che avete sentito eh, proprio più di recente, eh, anche, il, eh, anche il danno eh, diciamo delle, delle arterie coronarie eh, e eh, l'instabilità di placche ateromatose e, e la rottura e, e indubbiamente il meccanismo in basso nella figura, è illustrato come meccanismo infiammatorio, che passa attraverso i macrofagi, le cellule T, eh, che sono i, i linfociti, l'attivazione dell'immunità e questa tempesta di citochine, dove li vedete elencati alcuni, eh, alcuni protagonisti, eh, tra cui l'interleuchina 6. E quindi di fatto, eh, mh, mh, mh, pazienti possono poi morire eh, no, eh, non perché eh, non respirano più, eh, abbiamo un problema di scambi polmonari, ma perché magari si innesca una sindrome coronaria acuta eh, o si innesca un scompenso eh, cardiaco, eh, in alcuni altri si innescano delle aritmie per esempio, quindi sono tutti poi meccanismi di malattia che portano, alla, ehm, eh, che portano a a una malattia molto grave e in alcuni casi a morte. Nelle ultime diapositive vi voglio far vedere quali sono gli approcci terapeutici eh, a cui eh, tutto il mondo sta, sta lavorando e ehm, che partono dalla, dalle conoscenze, dalle conoscenze che, che abbiamo eh, su questa, su questa malattia, le conoscenze, come vi dicevo, da una parte del virus e dall'altra parte conoscenze eh, dell'ospite. Quindi, ehm, la, eh, per quanto riguarda la, la parte del virus, il protagonista è la proteina Spike, la proteina S. E quindi, indubbiamente, questa è una proteina che viene studiata sul versante del virus, eh, eh, perché può rappresentare esso stesso un, un elemento importante per, per, per una strategia terapeutica sul versante dell'ospite eh, indubbiamente le proteine che vi ho presentato all'inizio la proteina ACE2 che è un recettore che sta sopra le cellule eh, dell'uomo ma che poi viene attagliata e, e esiste anche una forma solubile eh, l'enzima che eh, determina il cambiamento della proteina spike necessario per una proteasi, quindi la taglia eh, determina un, il cambiamento della proteina spike necessaria perché poi questa si sì, eh, attaccata al recettore ACE2 eh, inneschi tutti i sistemi successivi di fusione delle due membrane cellulari, del, quella del virus e quella della cellula e quindi eh, vedete come sono terapeutiche, il vaccino contro la spike, oppure dei bloccanti di ACE2, eh, questi indubbiamente sono allo studio. Ehm, altre possibilità sono quelle del blocco della replicazione virale, che vedete nella parte centrale della, della figura. ACE2 è una proteina che nell'uomo non è stata costruita per essere il recettore di un virus, che peraltro è dannoso alla cellula, ma è stata costruita per avere delle funzioni che hanno a che vedere con la vasodilatazione e la vasocostrizione e, e, esiste un'altra proteina molto più nota prima del coronavirus di ACE2 che è ACE che, che, provoca, che è, è importante per la creazione di un dell'angiotensina 2 che è un potente vasocostrittore è l'angiotensina 2 che questa è la parte eh, destra della figura che, viene, eh, ehm, che si attacca alle cellule tramite il recettore dell'angiotensina AT1R e esistono eh, molte persone prendono dei, eh, dei farmaci eh, che sono ehm, eh, bloccanti di, di, di, di ACE eh, quindi sono Ehm, e ACE, ACE blocker oppure che sono del, del, del, eh, del, degli inibitori del, del recettore dell'angiotensina. Dell Questi sono dei farmaci molto diffusi, eh, presi per malattie renali, per, eh, contro l'ipertensione, per vari tipi di malattie ehm, e che in qualche maniera insomma, riguardano una proteina molto vicina alla, a quella che è il recettore del, del coronavirus. AC2 è simile ad ACE, ma eh, forma, eh, una, metabolizza l'angiotensina in una forma che è l'angiotensina eh, 1,9 e l'angiotensina 1,7, che invece sono, eh, più, eh, hanno delle proprietà più vasodilatative piuttosto che vasocostrittori. Ehm, quindi, eh, comunque. Le, i meccanismi, I meccanismi di, di malattia e quindi eventuali anche meccanismi terapeutici possono passare anche attraverso eh, queste eh, le vie di segnale, diciamo che sono innescate e che vedete sulla parte destra della, della figura. Eh, un, uh, last but not least, come si dice, cioè ultimo, ma non, non di eh, inferiore importanza è l'approccio um, basato sul uh, riposizionamento dei farmaci. Eh, de Drug and Purposing vuol dire proprio il riposizionamento dei farmaci, che cosa vuol dire? Che ehm, magari esistono dei farmaci che sono stati messi in commercio per una determinata malattia, quindi hanno una certa indicazione che è scritta nel foglietto illustrativo e che possono però, che hanno un meccanismo d'azione che può, può essere sfruttato per ehm, eh, controllare il coronavirus. Quindi eh, molti gruppi a livello internazionale stanno lavorando sulla eh, proprio su questo concetto del, del drug repurposing, cioè del riposizionamento dei farmaci, che sarebbe semplicemente un riusare dei farmaci già in commercio, messi in commercio per un'indicazione terapeutica, cioè per una malattia, eh, riusarli per un'altra malattia e uno dei possibili approcci per questo riposizionamento di farmaci è quello del, dell'uso di network, cioè di usare questa diapositiva un po' complessa, ma in è l'ultima ed è concettualmente semplice: cioè, si usano eh, le nostre conoscenze su tutte le proteine del no, dei nostri organismi, che abbiamo detto sono decine di migliaia, eh, per capire se il meccanismo di azione di un farmaco già in commercio può essere riutilizzato per, ehm, per affrontare appunto. Ehm, eh, la, lotta, eh, la lotta al coronavirus. d'accordo? Eh, quindi ehm, con questa diapositiva eh, chiudo la mia presentazione ehm, eh, che è di fatto una eh, diapositiva eh, riassuntiva che mette in evidenza ehm, come si è generato il eh, SARS-CoV-2 eh, è passato dai pipistrelli a un ospite domestico non ancora ben identificato, mette in evidenza eh, in, in verde eh, tutte le eh, proteine, tutti i protagonisti diciamo, di questa malattia sul versante del, del virus, eh, in particolare la proteina S della corona eh, e in, in rosa in basso vedete tutte invece le, le, le tutto quello che è importante eh, che riguarda l'ospite, eh, che, che è il vero protagonista di questa, di questa malattia, perché differenti ospiti hanno malattie completamente diverse e, eh, e quindi eh, noi genetisti eh, siamo particolarmente impegnati nel capire, mh, effettivamente nel cercare di capire quali sono le differenze interindividuali, che sono tantissime perché pensate che in un genoma di 3 miliardi di paia di basi, ogni 3.000 basi, c'è una differenza tra un individuo e un altro, eh, quindi eh, è, è, è che siamo fatti diversi, lo vedete benissimo perché abbiamo capelli diversi, facce diverse, colori della pelle diversi, eh, eh, eh, colori degli occhi diversi e così via, e quindi abbiamo anche suscettibilità diverse alle malattie, questo ben noto, eh, ai genetisti e ai medici in generale, e questa malattia che, che di fatto eh, in quanto malattia virale eh, eh, ha un'eziologia, cioè una causa primaria di tipo ambientale il virus, perché senza il virus non abbiamo la malattia, ha, è di fatto una delle malattie complesse con maggiore ereditabilità. Pensate, sono stati fatti studi su gemelli monozigoti, che sono i classici studi di genetica, che indicano che l'ereditabilità della malattia è oltre il 50%, non esistono malattie conosciute, malattie complesse, comuni, conosciute che abbiano un'ereditabilità così grande a, a parte i di, eh, disordini psichiatrici, eh, quali disordini bipolari e la schizofrenia. Eh, questo vuol dire che al in aggiunta all'elemento ambientale che è la presenza del virus, eh, la genetica dell'ospite gioca un ruolo estremamente importante e, e questo ripeto era chiaro fin dall'inizio perché fin dall'inizio è stato chiaro che eh, l'infezione da parte di SARS-CoV-2 può dare uno spettro clinico talmente ampio che va da una polmonite con rischio di vita ad una sindrome influenzale ad una completa asintomaticità, tanto che alcune persone sono state infette, hanno gli anticorpi e non si sono neanche accorti di esserlo stati. Eh, quindi eh, io sto coordinando come genetica medica di Siena uno studio eh, nazionale che coinvolge più di 30 ospedali, incluso gli ospedali del nord che notoriamente sono... Hanno più pazienti purtroppo con questa malattia e ehm, abbiamo già raccolto 500 eh, eh, campioni biologici e dati clinici di pazienti. Il nostro scopo è di arrivare a 2000 perché questi sono i, dati, i numeri necessari per poter correlare ehm, i dati genetici che verranno ehm, eh, presi attraverso il sequenziamento del DNA. Della, nelle piattaforme di sequenziamento genomico dell'Università di Siena, del Dipartimento di Biotecnologie Mediche a cui appartengo, eh, con lo scopo di appunto, identificare specificatamente quei fattori genetici che fanno la differenza tra avere una malattia grave con rischio di vita e una, malattia, una infezione completamente asintomatica e con ovviamente scopo preventivo e terapeutico. Grazie per l'attenzione.